il mondo dal bene primario per eccellenza il cibo per arrivare a salute, società, economia, cultura. Stasera TGR Piemonte 1935. Frutta e verdura del Piemonte in estate perché mangiare di stagione ci aiuta a difenderci dal caldo e dagli insetti con Beppe Rocca, direttore del Master in Medicina Moderna. Questo è il periodo in cui in Piemonte si raccolgono zucchine, pomodori, albicocche e susine, insomma tutti i prodotti della terra che ci aiutano a combattere il caldo e a difenderci dagli insetti. Claudia Pegno L'alimentazione varia da continente a continente, da stato a stato, da regione a regione. Il metabolismo dell'uomo si adatta all'ambiente in cui vive, più si adatta più si resta in salute. Ecco perché si deve mangiare frutta e verdura di stagione, di qualità e coltivato sul posto. In Piemonte in questo periodo dell'anno si raccolgono pomodori, fagiolini, zucchine, pesche e tanta altra frutta e verdura. Ogni vegetale con una certa luce, una certa temperatura e un certo tipo di terreno produce fitochimici, sostanze funzionali alla pianta per difendersi dal caldo o dagli insetti ma anche utile al nostro organismo nel momento in cui noi Ingeriamo queste sostanze, noi ne facciamo un uso ovviamente umano di queste sostanze ma ci difendono dagli insetti, ci difendono dal calore, ci difendono dal colpo di sole, le persone anziane ad esempio vengono stabilizzate da una dieta di stagione. Carote, albicocche e melone contengono carotenoidi che combattono i radicali liberi, proteggono da parecchie malattie e sono anche utili ai piemontesi che in questi mesi vanno nelle località marine. Se vai al mare e tu mangi una dieta locale di qualità, ti difendono i carotenoidi, ad esempio, ti difendono da un ustione, da un'insolazione, da un colpo di sole. Impediscono che la, la, la pressione si anda troppo, per cui tu svieni. È importante anche saper scegliere. Se hai la possibilità di visitare l'azienda, vedere come coltiva, vedere dove è il campo, l'orto, eccetera, è il massimo. Nel momento in cui mangi questo cibo, ti rendi conto che è un organismo vivente che ha una sua vita, un suo habitat, il sole, il vento la rugiada, l'alba e via discorrendo. Più difficile per chi vive a Torino o comunque in città scegliere buona norma informarsi su dove e come è stato coltivato il prodotto, se sono stati usati fertilizzanti o no, molto importante anche sapere se ha viaggiato e come è stato conservato. Irradiamo il cibo, lo mettiamo sotto vuoto, lo mettiamo in azoto eccetera, quello che succede è il fatto che scompaiono i microbi da questi alimenti, questi alimenti sono sterili. E se sono sterili non ci nutrono e non ci aiutano a rigenerare la flora batterica. Quindi una persona che ha una flora intestinale ricca, biodiversa e quindi che usa tutti i microbi del suo ambiente, degli alimenti che crescono nel suo ambiente, è molto più forte nel difendersi dall'occasionale parassita. Come diceva Ippocrate, lasciate che il cibo sia la vostra medicina e la vostra medicina sia il cibo.